Buongiorno miei cari amici, apriamo un po' la finestra, prima notte direi abbastanza bene, Andiamo a fare colazione e poi ci rechiamo all'officina del pellegrino. Ragazzi, mentre Cristian è lì in cucina a prepararmi una bellissima omelette, siamo in Francia quindi non potevo rinunciare, mi ha mostrato una piccola cartina di ciò che mi aspetta in questo lungo viaggio, vi faccio vedere. Questo è Saint Jean e io devo percorrere tutto, tutto questo questo è Santiago e poi io arriverò fino a Finisterra guarda lì che grande omelette, oh, come le fromage e dopo aver salutato Cristiane Genevieve, inizia ufficialmente il mio cammino per Santiago. Ora mi regherò all'officina del Pellegrino, ho uno zaino pesantissimo, io voglio vedere una volta arrivato lì quanto pesa Santiago. Santiago è il mio zaino, eh! è pesantissimo. Ed ecco, passare attraverso la famosa porta, la porta di San Giacomo, le chemise de San jacques de Compostelle en France. d'afficina bonjour, bonjour. c'è per filmé? oui, oui. bonjour, bonjour ah. ok e abbiamo pesato il mio bel Santiago vi faccio vedere anche com'è e come voleva si dimostrare pesa i suoi 15 kg quindi io non lo so proprio come farò ora Compilo moduli per ottenere la credenziale. e Vediamo un po' come si profila questa giornata. L'importante è che non viene a piovere. Il mio primo sello. Thank you for the information. Ok, bye bye. Bye, bye bye. Grazie. Thank you. Bye, bye. bye Arrivederci. Arrivederci. Allora ragazzi, il signore qui è un, uh, un volontario che presta uh, per determinati periodi della sua vita uh, ad accogliere pellegrini qui all'officina. Mi ha spiegato un po' tutto il percorso, mi ha dato delle mappe, ho preso la conchiglia, uno dei simboli del camino e la credenziale per ricordo. Poi mi è stato apposto il primo sello, un'emozione spettacolare, ragazzi! Un'emozione spettacolare! E mi ha detto che per raggiungere Non ci Svalle comunque ci sono due vie: la via alta, che è quella là un po' più impervia, e la bassa, che è più semplice. Io prenderò la alta, logicamente. E poi mi ha detto di fare attenzione perché comunque ci sono alcuni tratti che sono molto ripidi, e poi di fare rifornimento d'acqua perché per. In alcuni tratti per tantissimi chilometri non c'è alcun rifornimento, non c'è un bar non c'è un supermercato Dopo aver percorso tutto il Rio de Spagna e aver attraversato il fiume, c'è la prima scelta: percorrere la via alta, la Rio de Napoleon, oppure per Val Carlos. Troverete questa casa, ve la faccio vedere bene. Quindi decidete voi: se volete prendere la via breve, andate verso questa direzione. Siete un pazzo come me con 15 kg, prendete l'altra, vedete qui, guarda, mi fanno anche con una freccia verde. Vai a Val Carlos, vai, prendi la strada di Val Carlos, e eh no, è facile così, eh no. Allora, vi dico che in alcuni periodi dell'anno, periodo invernale sicuro ma non so, mi sembra già da settembre, ottobre, la Via Alta è chiusa perché dato che bisogna andare ad alta quota uh, c'è neve e le condizioni atmosferiche sono proibitive ed è capitato anche che qualche pellegrino morisse. Quindi se andate in estate, in primavera, la potete percorrere. Mentre in inverno no. C'è questa bella indicazione. E eh già questa salita... Eh, 4-6 km. Ok. Rue Napoleon. ragazzi sono completamente distrutto, intanto vi voglio dire che il cammino è ben segnalato ci sono dappertutto frecce gialle e poi quando nel caso non trovate frecce gialle basta girare a destra e a sinistra e troverete questi segnali bianchi e rossi nei punti che, in cui ci potremmo sbagliare ma fino ad adesso proprio non ce ne sono, mentre intorno a me questo è il mio paesaggio e non ho incontrato ancora un pellegrino, io sto camminando già da 6-7 km. Avevo pensato, ma non c'è una panchina, un posto per sedersi che sono completamente distrutte. Guardate qui che cosa ho trovato sul ciglio della strada. Queste due assi di legno e la scritta buon camino. Non ci ho pensato due volte a buttare Santiago lì, e mi sono seduto. Oh mio Dio. La salita di Unto è una delle più dure, E i libri non sbagliano. Come potete vedere qui, dicono che questa parte del cammino è aperta perché in base alle condizioni atmosferiche, dato che qui nevica spesso, la chiudono. Non pensavo, ragazzi, non pensavo assolutamente che fosse così dura ma soprattutto non pensavo assolutamente che Santiago pesasse 15 kg eh, vi devo dire un qualcosa di qualcosa di assurdo senti ogni ogni singolo grammo ci dicono che al rifugio di Orissò mancano due chilometri a Roncisval 19 io non so se riuscirò ad arrivare a Roncisval non lo so c'è anche tutta una nebbia intorno a me non lo so ragazzi mi sento distrutto, mi sento distrutto ora mi fermo un pochino per fare questi ultimi due chilometri e poi una volta che arriverò a Orrisson deciderò cosa fare ho mal di testa, dolori dappertutto mi aspettano tantissimi giorni e non posso rischiare che già il primo mi succeda qualcosa Ma io cosa ho fatto di male in questa vita, voglio sapere. Cosa ho so fatto? Con di peccati mi devo far perdonare. gambe ti fanno male, i piedi bruciano, la schiena a pezzi, la testa ti scoppia e pensi tante cose. Pensi a quelle avventure che guardavi nei film così belle, così speciali, così emozionanti. Ma la vita reale è tutta un'altra cosa. Non c'è nulla di bello e di emozionante di portare uno zaino di 15 kg. Sui Pirenei, col caldo asfissiante di luglio. Tanti pensieri affollano la tua mente. Ma chi me l'ha fatto fare di venire qui? Potevo andarmene alle Maldive, potevo andarmene in un resort di lusso, così a diamine ci faccio su una montagna, sudato. Non c'è un centimetro del mio corpo che stia bene. Ho dolori dappertutto. Cosa ci faccio qui? Su queste montagne, da solo? Sono un pazzo. Non ce la farò mai a fare 900 chilometri. È il primo giorno. Il primo. Non sono passate nemmeno cinque ore ed è uno dei giorni più brutti e più stressanti della mia vita. Cosa ci faccio qui? Non ce la farò mai. Ma poi ti ricordi che Santiago, il cammino di Santiago, è sempre stato il tuo sogno da sei anni. Quanti libri hai letto? Quanti film hai visto? Quanti ostacoli? hai dovuto abbattere nella tua vita, quanti muri hai dovuto distruggere, non saranno 15 kg non sarà una salita, non saranno i dolori alla schiena, alle gambe, a farti tornare a casa, nulla mi impedirà di fare il mio cammino, quindi forza, andiamo. Thank <laughs> you. orison si avvicina, segnava due chilometri perché poi è tutto in salita. Però che spettacolo, che pace, che silenzio, è un'emozione assurda proprio. Poi capita lo sconforto, comunque sto camminando da stamattina, ma sono sicuro che poi appena raggiunto il rifugio riempito la borraccia anche perché è finita anche l'acqua andrà tutto bene ed eccoci qua finalmente a riso a fare un chilometro nella vita normale ci metto 5-6 minuti qui più di un'ora e non c'era la meta mamma mia Uff. Che siamo, ciao ciao più. Ho ordinato da mangiare e per 40 minuti non sono riuscito a proferire parola. A stento riuscivo ad alzare la forchetta. Dopo aver mangiato e preso una pillola per il mal di testa, finalmente mi sono sentito meglio. I cari amici sono ancora a Horrisson. E eh, guardate! Dietro di me la più completa nebbia, non si vede nulla. Ed ecco che si presenta la prima scelta importante del cammino. Sono già le 4, porta Maltempo a Roncisvalle, che doveva essere la mia tappa, porta pioggia, porta temporale. E non posso trasportare un peso maggiore di 9 kg. Non, non è proprio possibile. Nonostante comunque la tenda, materassino e tutto, già quello sono sui 4 kg, più 2 kg dello zaino 7, eh, vorrà dire che eh. in questo momento sono anche un po' amareggiato perché avevo fatto della mia indipendenza il fatto di portarmi la tenda, di potermi fermare dove volevo, di non essere legato a nessuna cosa. E adesso questa cosa mi frena tanto, già sono in ritardo sulla tabella di marcia perché devo salire ancora più su e già adesso c'è solo nebbia, e non si vede nulla e ora deciderò se pernottare qui a Orrisson o se c'è qualche alternativa se posso lasciare le cose, lì, le cose qui e poi loro le possono spedire oppure mi dovrò recare domani mattina alla posta non... Cioè non si può, cioè, qua stiamo sui Pirenei, eh. 15 kg proprio, mi, mi sono ammazzato, cioè, sono stati dei tratti ad un certo punto che non, non ce la facevo più, non riuscivo più a camminare. Non... Poi eh, L'esperienza del viaggio deve essere un'esperienza bella che ti deve anche permettere di poter uh, aprirti alle persone, ma se tu già sei distrutto, sei stanco, mi sono seduto al tavolo, c'erano delle persone che avevo incrociato, ma... Non ho avuto neanche la forza di parlarci, neanche di dire nulla. Io per 40 minuti sono stato così in balia di dolori del mal di testa. Ora ho mangiato, mi sono preso anche un occhi tasca, il mal di testa è passato e sto aspettando il cameriere italiano per, per vedere se c'è una soluzione. Seguiranno aggiornamenti. Il servizio a trasporto zaino è attivo solo la mattina. Impossibile fare 17 km con uno zaino così pesante e soprattutto con questa nebbia e condizioni atmosferiche. Decido di seguire il consiglio del mio connazionale e di fermarmi qui, ad Orissone. Sono pronto per la prima cena comunitaria con altri pellegrini che sono sopraggiunti. Vuoi tu? Sì, grazie. Dai, facciamo quelli di sì, sì, eh. Alla valigia di tesoro. Vado come si anche, i miei 15 kg. Ai miei 15 kg, eh! Ai miei 15 kg! Ho iniziato bene questo camera! Salute! Aspetta! A Roma! A Roma, Italia, a tutti! A Napoli! Buon camino! A Napoli! Veniamo, Ci pensiamo! A tutti! Ho risolto, nel senso che domani mattina uh, spedirò gran parte del contenuto del mio zaino. Con un servizio di spedizione a Roncisvall. Una volta arrivato a Roncisvall, prendo il contenuto dello zaino, andrò alle poste spagnole e lo spedirò in Italia perché è impossibile fare il cammino con 15 kg di zaino. Purtroppo come prima tappa mi ero prefissato a Roncisvall, mi sono fermato qui ad Orrisson, però sono anche... non si può programmare tutto nel cammino È un po' come la vita A volte abbiamo dei programmi, facciamo dei progetti E poi non, non vanno come, come desideriamo Vi mostro l'ostello dove sto Guardate qui, che panorama Sono le otto e mezza E sono quasi tutti a letto Qui ci sono i panni messi ad asciugare ci sono le scarpe, questo è il bagno dove abbiamo lavato i vestiti, poi c'è una doccia a gettoni con il gettone e poi ci sono le due stanze